Sai, il sogno, il regno, il mondo, il mondo, il mondo, il mondo, del mondo, mondo, a Peppe è stato protagonista di una lunga pagina giornalistica, anche con Domenico di Meglio e non solo con Domenico di Meglio, perché per lungo tempo ha editato eh, una televisione, ha creato qualcosa che prima non c'era, poi la vita si è evoluta come si è evoluta, però l'impegno di Peppe è stato davvero sempre eh, schierato dalla parte dei più e ha rappresentato quello che poi è il giornalismo che caratterizza le nostre edizioni tutto il giornalismo che mi ha insegnato Domenico a cui va il, il mio saluto speciale questa sera e che mi ha portato qua. Domenica mi ha sempre detto tutto è tema, vai avanti, difendi i valori dei, dei cittadini.